Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di la Campanella Ragazzi per non perdervi altri contenuti simili a questi Ragazzi in questo nuovo tutorial vi spiego come salvare le clip su qualsiasi gioco attraverso um, il drive Nvidia Quindi per la nostra scheda Nvidia poi AMD invece Radeon Non so dirvi eh, perché questo è un tutorial per Nvidia Quindi ragazzi innanzitutto in descrizione vi ho lasciato due link link che vi porterà sulla pagina per scaricare questo driver o lo fate direttamente scarica ora geforce experience oppure uh, ricerca manuale del driver tipo di prodotto a me geforce uh, serie del de, de, de prodotto è la 1660 super uh, prodotto qua uh, allora la 16 serie, però no notebook, questa qua, 1060 Super, Windows 11 italiano e fate avviare la ricerca e fate il download, molto semplice. E adesso vi spiego proprio come salvare queste clip. Innanzitutto una volta installato, una volta aggiornato tutti i driver per questo programma fate Alt Z, Alt più Z si aprirà questo pannello e come potete vedere se tenete attivo instant replay qua sotto uscirà questo simbolo non lo vedete voi ma io lo posso vedere uscirà questo simbolo è una, un cerchio tipo come questo che significa che sta riprendendo proprio la parte cioè sta proprio riprendendo l'immagine quindi se voi fate una kill o fate un bel match o fate quello che dovete fare su qualsiasi gioco E volete salvare quel momento Fate così Cliccate Instant Replay Poi andiamo un attimo su disattiva perché dobbiamo settarlo Impostazioni, durata Instant Replay, salva gli ultimi 2 minuti e 15 secondi E vengono fuori 843 MB salva gli ultimi 20 minuti una battle royale su call of duty warzone vi salverà gli ultimi 20 minuti giocati ok poi dipende anche dalla risoluzione dalla frequenza dei fotogrammi dalla qualità quindi 7.5 giga sono io ogni tanto gioco a apex quindi mi salvo gli ultimi 2 minuti e 15 secondi risoluzione dipende anche dal, dalla vostra scheda video, dal monitor, dalla vostra risoluzione quindi vi faccio 1080, 60 fps velocità in bit metto al massimo mettete pure voi al massimo andiamo indietro attiviamo questo insta play andiamo un attimo, devo disattivarlo di nuovo su impostazioni eh, tasti di scelta rapida come potete vedere qui c'è cattura, filtro giochi, registrazione Attiva disattiva di play oppure salva gli ultimi, eccoli qua: 2 minuti e 30 secondi. Alta F10, io premo alto F10 e mi salva gli ultimi minuti giocati. E adesso vi faccio vedere su una partita di uh, CSGO. Ok, state a vedere. Ecco la partita, ragazzi. Sto sparando a questi bot, adesso vi faccio vedere, salvo gli ultimi, ma non due minuti, ma salvo gli ultimi 36 secondi, dipende anche dalla durata della partita, ok? E adesso premo Alt uh, F10, non lo fa vedere, e me lo salva. Ok, mi ha salvato questa clip. Eccolo là, uno. È sempre così, è sempre così, ogni volta che finisce la partita ti salva gli ultimi minuti di quella partita oppure di quel momento che tu hai fatto, lo stesso vale anche per le kill. E voilà, tutto qua, molto semplice, premuto il tasto Alt F10. Quindi ragazzi da quello che avete visto dalla partita di CSGO ho salvato gli ultimi uh, minuti. Che oppure ho messo nel montaggio e come potete vedere mi me li ha salvati perfettamente fluido bel, bella risoluzione anche di ottima qualità quindi io spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo per uh, gli utenti per le persone che hanno Nvidia invece su AMD c'è cioè AMD Radeon è sempre un driver identico al pannello di Nvidia quindi mh, per quelli che hanno AMD AMD Radeon E vedete voi se potete salvare le clip E registrare Perché io non so cosa si fa sul pannello AMD Quindi grazie a tutti per questa visione Ragazzi e noi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Grazie a tutti e ciao